buongiorno a tutti sono claudia baldini l'arte del comunicare oggi eh, abbiamo fatto una sorpresa col dottor paolo notaro eh, così un'improvvisata abbiamo recuperato la nostra diretta di due sere fa perché l'argomento era molto importante è stato richiesto e si parlerà della terapia del dolore buongiorno paolo benvenuto buongiorno claudia saluto a tutti gli amici che sono in diretta. Il dottor Paolo Notaro è responsabile del dipartimento che si occupa della terapia del dolore all'ospedale Niguarda di Milano. Allora l'argomento è vastissimo noi abbiamo una scaletta perché io da... preferisco seguire una scaletta proprio per non perdermi quindi cos'è il dolore? Partiamo proprio eh, dall'ABC. Sì, il dolore è già nella, nella definizione dà un'idea molto di complessità, perché diciamo, tassonomicamente, diciamo, come espressione accettato in tutta la letteratura internazionale, si definisce una sensazione spiacevole, emozionale. Quindi la prima parte è una sensazione spiacevole, eh, emozionale, riferita come un danno, no? in presenza diciamo di un trauma più o meno evidente quindi nella definizione in sé non è laia vi fa male causa effetto quindi premette che c'è un'elaborazione sensitiva soggettiva personale e non c'è rapporto in assoluto rispetto a un danno perché per definizione dice che il danno può essere più o meno evidente quindi vuol dire che ci può essere un trauma un incidente, un taglio chirurgico, più o meno evidente, ma anche diciamo che la causa scatenante non è così evidente. Quindi, già per definizione il tema è difficile, devo dire che ha avuto coraggio a fare su questa tematica, perché si, si presta a diverse interpretazioni, o troppo diciamo, eh, semplicistiche o, o troppo complesse. Ci, ci provo un pochino ad aiutare chi, chi segue. Eh, quindi diciamo, la premessa per definizione vuol dire che c'è una parte emozionale emotiva che in qualche modo amplifica il riferito o il percepito la definizione quando parla di, di sensazione spiacevole unita a un danno tessutale, a un danno organico, a un danno biologico vuol dire che mette insieme le, i due livelli questa è una premessa penso che ne, la riprenderemo quindi la lasciamo col file aperto tecnicamente sì. questa definizione si definisce cronico quando persiste nel tempo, cioè quando un, il dolore perdura nel tempo viene definito, viene definito cronico o meglio delle ore persistente. In realtà anche qui quando il dolore dice, viene chiamato cronico, viene chiamato cronico per definizione quando non guarisce nel tempo atteso o comunque perdura tre mesi dopo il fattore scatenante. Intervento, una procedura, un trauma, un'infezione. Ma eh, la, la, la problematica che nasce: che pongo subito un quesito a chi ci ascolta e anche a lei qual è, e dice: beh, sì, ma quando diventa cronico? Sì, infatti. Cioè, voglio dire, definiamo tre mesi, ma se sono due mesi e 29 giorni, no, siamo al limite, oppure tre mesi e un giorno che succede c'è cioè, cosa succede è evidente che anche qui è una definizione per comodità di linguaggio di tassonomia medica di comunicazione in realtà i fenomeni di cronicizzazione avvengono esattamente in fase acuta cioè i fenomeni che poi portano determinate patologie ad amplificarsi vuol dire a non guarire più per quanto riguarda il riferito da parte del paziente, avvengono esattamente in fase acuta. Qual è il messaggio? Se certi fenomeni, manifestazioni dolorose, non vengono catturate, riconosciute, curate tempestivamente in una fase acuta, sono segnate, ahimè, ahimè, probabilmente a non guarire più. Quindi c'è una differenza tra il dolore acuto e il dolore cronico. Sì, cioè l'acuto diciamo, è la risposta immediata, il campanello d'allarme, il famoso campanello d'allarme di, di, di memoria cartesiana, in cui dice si innesca una risposta e ci sta. Ma, ne, ma lo stesso dolore acuto, se non lo tratti in modo adeguato, rischia che da acuto diventi persistente, che è quello che diventa cronico. E come mai certe situazioni patologiche i pazienti dicono che stanno sempre male, non guariscono, ci sono dei meccanismi, malgrado il tempo, che non, non aiutano, cioè tutte le terapie magari sem sembrano fallire o vengono riferite come tali, perché la tempistica del fenomeno di amplificazione è venuta esattamente in quella fase acuta. E, e non è stata cioè, curata eh, in quel momento. Esatto, cioè l'attenzione, ecco perché uno dice la dimensione del dolore cronico, vedete, dati epidemiologici. Secondo i dati diciamo, di, di prevalenza, dati di ricerca fatti a livello internazionale, a livello europeo, in Italia mediamente sono circa 8-9 milioni di persone che soffrono di, soffrono di forme di dolore, di dolore cronico. Negli anziani è ancora più preva, prevalente. Eh, questo per dare l'idea della, de, della, della relazione, ma poi, spesso poi il, il problema è, è che, che relazione c'è, diciamo, tra il danno spesso che non si vede e faccio un esempio un classico senza parlare di traumi. Eh, Herpes Zoster. Ah, il fuoco di Sant'Antonio. Volgarmente chiamato, comunemente chiamato il fuoco di Sant'Antonio. Sì. Che capita frequentemente nei pazienti, diciamo, immunodepressi, diciamo, grandi anziani eh, anche pazienti sottoposti anche, anche giovani a, a grossi stress eh, emotivi. No? Eh, in apparenza 9 su 10 i pazienti sono guariti in, in termini tecnici, clinici, però sì. il paziente ti riferisce sempre che comunque continua ad avere dolore e fastidio, magari non riesce non so, a fare la doccia, se una donna magari non riesce a mettere il reggiseno perché gli dà fastidio, perché gli dà bruciore, Quando... sono tutti, clinicamente uno può fare tutti gli esami strumentali di questo mondo, non troverà nulla, cioè troverà tutto negativo. E in quel caso, anche lì, è il paziente che è impazzito? No, non è che il paziente è impazzito si è creata nella fase acuta una forma di elaborazione di amplificazione del dolore di conduzione, per la quale in apparenza clinicamente è guarito, ma il paziente continua a riferire come tale il dolore come se fosse esattamente il primo giorno. Capisce di cosa sto parlando? Quindi sì. il rapporto acuto-cronico in realtà è molto più stretto di quello che noi pensavamo per tanti anni. Tanto è vero che questo, questo limite, diciamo, di atteggiamento ha creato qualche problema, no? nel senso che la logica era dualistica per anni della medicina, cioè l'uomo combatte contro il dolore da, da sempre, no? attestati di tentativi più o meno scientifici o più o meno logici di approccio da sempre avuto nella storia, storia dell'uomo. Quando, sono, quando abbiamo fatto il vero salto in avanti? Quando si è intuito diciamo, i meccanismi di neurofisiologia, di conduzione, di quella definizione che dicevo inizialmente, no? del rapporto tra aspetto biologico e aspetto emotivo, il ruolo dell'elaborazione anche dell'emotività, del ricordo delle, delle sensazioni. Quindi c'entra il cervello alla fine. Assolutamente, assolutamente sì, nella sua elaborazione. Tanto è vero che... Queste conoscenze, cos'è che hanno portato? Hanno portato in qualche modo a cambiare atteggiamento. Noi per anni, da, ma da sempre, ma tantissimi anni purtroppo, eh, la medicina ha avuto su, su questa tematica, su questi malati, perché sono persone malate di dolore, cioè non è un dolore, sono persone malate di dolore. Questo anche qui, qui non è una finezza, ma ci tengo, no? sono persone che hanno dolore, non, non è che tratti il dolore, tu tratti quelle persone. Per anni diciamo... Eh, abbiamo avuto sempre un approccio dualistico al malato, cioè dici la medicina intendo, o vedo, mm. e quindi giustifico, io medico, no? Io parente a volte, perché anche i parenti a volte possono essere un aiuto, ma a volte sono devastanti nel, nel senso negativo. E, e tu dici: beh, o vedo, allora in qualche modo io medico ho delle, as ho delle aspettative, allora giustifico che il fatto che tu abbia male. O viceversa se non vedo in termini che non riscontro un danno, è evidente, mi viene il dubbio, a, applico un modello dualistico, che dire o è biologico o è mentale. Mm. Okay? Per anni diciamo la medicina su, su queste tematiche, non riuscendo a mettere insieme le due cose, che poi se, se, se, se, se chi ci segue mette insieme è la definizione no? tra mentale, elaborazione e danno. E allora per anni abbiamo fatto un po' di danni, nel senso che non, non, diciamo, non, non, avendo dei limiti di visione classificavamo magari come psicologici o mentali dei soggetti che in realtà avevano un danno biologico vero e proprio. Per fortuna da qualche decennio l'approccio la, la, più indicato a questo tipo di malattie, che anche qui la definizione ha una sua grossa importanza, non è, non è complessità è l'approccio biopsicosociale, cioè il malato con dolore persistente come con, come si approccia con un modello biopsicosociale. Quindi vuol dire che nel vissuto, nel riferito di quel soggetto che ha tanto disagio, a prescindere dalla causa iniziale, mm -hmm. nel riferito del disagio c'è una componente biologica, una componente psicologica è una componente sociale di vissuto, di contesto, di condizioni, di aspetti culturali, sociali, che tutti insieme danno il risultato dottore somale. Quindi, sto, cioè, è per dare che la dimensione, il rapporto è molto complesso, è multidimensionale. Questo chiaramente, questo chiaramente fa pugni no? con le logiche di medicine miracolistiche, risposte pronte informazioni sbagliate su cure miracolistiche o farmaci miracolistici perché non prendono in considerazione la partenza e la domanda di salute. Quindi, è un paziente complesso, non c'è una formula magica, complesso non vuol dire difficile, attenzione. Ma che ci sono Ma... molti aspetti da considerare. Bravissima, cioè non è, non è dire il paziente è difficile, no, è un paziente complesso, però se gli operatori se il sistema, se gli stessi malati e i parenti, cioè i caregiver, le figure di riferimento del, del malato o della malata, e se non si è consapevoli di questi aspetti è, è, è, anche, è anche difficile come dire fare un piano terapeutico, cioè, perché le aspettative del malato sono molto elevate, non sono realistiche e, e questo è un altro grosso problema perché spesso l'approccio, la, la, io dirigo, ho l'onore di dirigere una struttura diciamo, che tratta le, le complessità di queste situazioni, no? ci provengono anche da tutta Italia, anche dall'estero, pazienti in situazioni molto complesse, no? e la, una frase purtroppo ricorrente lei è l'ultima spiaggia, no? nel senso che l'aspettativa è, è di, di trovare una formulazione magica e la frase in genere, ahimè, è che dire, cioè, ne è consapevole la situazione vediamo nella complessità ma anche per divisione da dove possiamo iniziare a, ad aiutarla. però sì. capisce le aspettative tra terapia, tra curante e paziente devono essere assolutamente allineate se no hai o un'aspettativa miracolosa sì. o l'effetto poi della delusione rispetto alle attese anche questo c'è cioè la comunicazione il patto, attenzione eh, quello che posso fare e in tutto questo ci tengo a dirlo Tengo l'altra medicina importante. Lo sa qual è eh, in questo fatto. No, la psicologia Siamo in diretta? Non eravamo neanche d'accordo, no, non eravamo d'accordo. Viene viene, dai, no, sono le, sono le risorse del malato. Cioè, la sua capacità di riuscire in questa complessità di fronte al fatto che un medico ti dice, ti dica, guardi. La situazione è complessa, possiamo fare i farmici, la tecnologia, va bene tutto, che poi penso ne parleremo di questo, ma lei deve, diciamo, in modo molto semplice, ma non semplicistico, lei deve fare la sua parte, capito? Con un certo atteggiamento positivo, di determinazione, cercare comunque, le dico alcuni suggerimenti che si danno, di cercare di muoversi, di non stare... E chiusi in casa cioè quelle di, di, di diciamo anche sul lavoro di riprendere se, se ha la fortuna visto anche alcune criticità sociali che ci sono in giro di poter lavorare provi comunque anche con il disagio di, di andare a lavorare perché devi, la, la risorsa della persona nell'essere positiva anche qui non è una frase fatta ma è importante e c'è collaborazione di solito? eh? e c'è collaborazione di solito? eh con... non sempre No. ne parlavo ieri con una signora che ho visto no? eh, non sempre l'esempio, la metafora che le faccio è quella del bicchiere mezzo pieno mm. ci sono dei soggetti che vedono e dicono sì, il bicchiere è mezzo pieno e quindi è contento e motivato, ci sarà capitato a tutti nella vita anche per le, per le cose anche non di medicina no? sì. e questo ti dà grinta determinazione e voglia di fare c'è quel paziente che dice sì no ma No? mi manca, capito? Oppure rincorre un passato noi vediamo purtroppo storie frequentemente di, di genere anche di sesso femminile, per questo poi ci sarà tempo magari ne parliamo, la, la prevalenza delle sindrome persistenti cioè di dolore cronico è nettamente a favore delle persone di sesso femminile no? c'è anche questo dato di genere è importante scientificamente, molto, molto, diciamo, è un dato noto. Non vi svelo nulla di, di, di segreto. E, e quindi, capito, se il, la paziente è negativo, cosa fa? Ogni cosa che fai? No? no il bi, le metàfore del bicchiere mezzo pieno dice sì, ma manca sempre qualcosa. Ma manca sempre qualcosa? Oppure il più grosso errore che si fa? che probabilmente anche è anche colpa nostra dei, dei medici, ma uh, poi ha a che fare con delle persone, non è? ogni persona ha la sua struttura, le sue. che ci sia, come dire, il livello di aspettativa è quello passato. Lei magari viene da me dopo una storia di 4-5 anni e dice, beh, facciamo il punto da adesso in avanti, no, il bicchiere. Med... No, ma io voglio tornare la, la Claudia di 4 anni fa. Dice, signora, ma neanch'io sono il Paolo di 4 anni fa. Certo. Provi anche come dire, a, a trovare un, un allineamento di relazione anche umana. Questo sì. è il più grosso errore che si fa. Mm. Però non riesco più a fare, no, ma io sto sempre male perché non riesco. Attenzione, in tutto questo poi ci sono anche una piccola parte che in questo contesto in qualche modo ha trovato un suo equilibrio. Dice come? è Patologica sì. Ci sono dei soggetti in cui questa condizione... Eh, provoca degli equilibri e diventa la vita del soggetto con poi, la patologia eh sì perché poi alcuni per, eh, a, a, in situazioni diciamo un po' più al limite di fragilità emotive ci sono quelli che gli, i miei amici psicologi e psichiatri eh, dicono come i vantaggi secondari no cioè il paziente si lamenta di quella situazione vive Dio giustamente cerca le cure migliori possibili e a volte trovi anche gli estremi in cui quasi la, la sfida del fallimento diventa la, la, la vittoria del paziente. È no? un, un argomento molto sottile, però sono quelli che i psicologi, anche qui ampiamente documentato, chiamano vantaggi secondari, nel senso che quell'equilibrio ha creato intorno al malato una serie di, di relazioni, di contesti, di, di affettivi e sociali e di attenzione, che è diventato da fuori dice patologico, però per il paziente e il suo equilibrio Prova a dirglielo, diciamo, ti lancia la sedia addosso, quindi ovviamente non le lo puoi dire, però anche questo, visto che ho accettato l'invito anche per cercare di contribuire anche con sistemi, diciamo, social, io non sono un grande amante, però proprio per comunicare per dire, signore, mettiamoci insieme, decidiamo qual è l'obiettivo, qual, qual, qual è il piano, ci mettiamo, come dire, un po' in discussione, il medico non è un mago, okay. proprio per la... Proprio per quella complessità di, di, di, eh, di definizione che abbiamo detto, no? modello biopsicosociale, quindi vuol dire che nei tanti soggetti c'è un equilibrio, un case mix, diciamo, di sì. tutte le componenti, e in cui il paziente ha anche una risorsa. Quindi, questa consapevolezza che, ha, come vede, non è una medicina miracolistica, è chiaro che un bisogno del genere no, in genere non buca, mm. no? Sì. Io ho avuto, come stamane, la ringrazio, ho modo a volte di, di, di trovare degli strumenti anche per comunicare. Chiaramente eh, non fai notizia, no? io sto ponendo dei problemi di, di complessità, di, di bisogni e di risposte. Poi ci concentreremo anche su alcune cose che fanno anche effetto come tecnologia no? sì. per il controllo. Però la condizione di, di partenza è sempre questa complessità. Ma questa complessità, pensi, è anche un dato importante perché riguarda anche il sistema deve erogare le cure sistema eh, stato sistema eh, sanità perché è riconosciuto sono assolutamente sì però in tutti capisce c'è la, la deve esserci la, la consapevolezza di una complessità del bisogno ed una complessità eh, di organizzazione perché per cercare di curare o farsi carico che sarebbe più corretto dirlo anche lì non è una, una finezza la, la differenza deve avere la consapevolezza è che deve avere una complessità organizzativa per poter dare una risposta, perché tu non dai la pillola magica, perché se ti limiti a dare la pillola magica, su quel tipo di bisogno, 9 su 10 sei fallimentare. Questa è la verità. E devo dire, in Italia, peraltro, da un punto di vista normativo, no? Siamo l'unico paese a, a, a, a, al mondo che per legge, quindi è un grandissimo atto di civiltà, eh, l'unico paese al mondo che ha, ha reso obbligatorio da, da circa, sì esattamente dieci anni, perché la legge è datata marzo 2010, la legge 38, eh, rende obbligatoria la misurazione e la cura del dolore in tutti i pazienti e in tutti i contesti di cura dal domicilio, all'RSA, all'ospedale ABBA, all'ospedale Spocco, all'ospedale di riabilitazione. Questo perché è emessa proprio per la necessità, la sensibilità di cura in tutti i pazienti, oncologici e non oncologici, distinguendo poi il bisogno, altro argomento molto sensibile, quello delle cure palliative. Vuol dire che sono, sono due bisogni diversi, no? quindi vuol dire che eh, per fortuna per esempio anche tanti pazienti oncologici non vanno in fase peggiativa, nel senso che le terapie si diventano sempre più efficaci, magari hanno un disagio dei trattamenti, degli effetti, con dolore persistente nel tempo, ma non sono eh, eh, come dire, in fase molto avanzata di, di, di, di, o, o fase di, di terminalità, quindi vengono inquadrati in questa categoria di pazienti in cui tu devi cercare di migliorare la qualità di vita. Ecco, noi lavoriamo... La terapia del dolore lavora nel migliorare l'obiettivo la qualità dei viti dei soggetti. I soggetti spesso non guariscono, mm. non guariscono in, sen in senso classico. Anche questa faticia, eh, eh, è una cosa diversa rispetto ad altre tematiche. Nel senso che non guarisce perché lui ti riferisce che non sta in assoluto assente da certe situazioni, perché il suo disagio è il mix di quelle combinazioni. E anche questo è un messaggio di, re, di relazione molto importante, come dire, guarda, l'aiuto a, miglior, a migliorare la qualità di vita, ma se lei cerca tutte le soluzioni che quel problema, che è la somma di tutti il momento, trova in giro eh, delle soluzioni, non lo trova. E io a me vedo anche persone che, che mi raccontano, che spendono un sacco di soldi, eh, terapie a volte discutibili, eh, però sai, anche lì eh, si apre un altro fronte, no? L'esasperazione o l'esasperazione, però a volte francamente terapie discutibili, e sai, uno ognuno rispetta le scelte dei pazienti. però La realtà è questo: i pazienti con le persistenze e poi per la proprietà non sempre guariscono. E anche questo è un dato che non è comune, no? la comunicazione e non è accettato molto, eh, ma molto infatti, probabilmente, la dimensione che lo sto provando è una dimensione mondiale, eh? cioè, non sto dicendo almeno. Parlo delle culture in cui magari non c'è il problema proprio della mortalità o, o di altre situazioni per povertà, diciamo, nelle culture occidentali, no? mettiamo un occidentale, fra virgolette, la dimensione di questi bisogni dei malati e di, di numerosità e, è, è, è, è nota. No? La sa come sono iniziati i telespettatori eh, che ci stanno seguendo? Eh. Abbiamo anche una domanda eh, dopo, sì, dopo sì, gliela sì, leggo. Sì, sì. Sì, adesso arrivo, se no perdo il filo e eh, comincio a avere qualche capello bianco, anch'io sono meno brillante del solito. Allora che, che è questo? Cioè la, la, la dimensione del problema si sono, sono accorti per prima diciamo, del dolore persistente, di questo bisogno, dove vigono dei sistemi assicurativi di salute, in mm. quanto c'era una marea di rimborsi, di richieste di rimborsi, che venivano solo secondi alle patologie cardiovascolari. No? Tu hai un tracciante dei pazienti che vivono nel sistema assicurativo e dici: Ma come mai questo continua a chiedermi cure? No? Lì è stato, eh, quindi parlo degli Stati Uniti inizialmente, e, e è emerso il problema. No? Poi, via via, dalla luce di questo, cioè, dice: sì, ma effettivamente quei bisogni classificati in quel modo, come mai continua ad accedere a se chiede cure, riabilitazione? E lì è emersa anche, come dire, la, la, la dimensione della. Della, del, del, anche dell'impatto economico. Cioè, investire in qualità di cura dei pazienti vuol dire, oltre a, ad aiutare i pazienti a stare meglio, qualche volta guariscono, qualche volta non guariscono, dipende dal fatto, ma tu comunque incidi sulla sua attività produttiva, se cioè ha la fortuna di lavorare, sulla, su, sul suo impatto di relazione sociale, familiare, affittivo, relazionale. Lei capisce, dice, se io lavoro su qualità che cosa incide? E che spesso è difficile misurare l'azione. Dice, io aiuto la signora X a stare meglio, il malato X, no? Faccio, non ho così traccianti molto efficaci a, a vedere l'effetto dell'azione, capisce? Sì. Perché tu vedi subito l'effetto del costo e poi no. magari i tempi non, non si sa quantificare neanche il tempo esatto, no, esatto perché c'è un problema proprio di, di, di qualità di valutazione comunque le volevo chiedere eh, di fare questa, questa uh, osservazione che mi ha, mi ha molto colpito qualche anno fa uh, mi hanno Sono stato coinvolto per, per produrre un documento dei diritti dei pazienti anziani depositato alla comunità europea, no? quindi c'è stato un confronto tra associazioni di pazienti, eh, quindi il mondo del volontariato e il mondo istituzionale, a livello, a livello nazionale e a livello internazionale. Eh, ma, ma lei lo sa qual è, e lo, e, lo dico, e lo chiedo anche a chi ci sta ascoltando, adesso in diretto, in registrato, non so dove andrà, questa nostra chiacchierata. Ora siamo cioè, in diretta quindi magari ci rispondono già in diretta. No, no vabbè. Comunque, <ride> eh, eh, sa che cosa? Qual è pr la prima cosa che chiedono i pazienti con queste dimensioni no, di complessità, di dolore che non passa, che, che, che, che girano un pochino Di morire in fretta? No, no, no. no, no. <ride> di guarire in fretta allora. No. No, allora non lo so. Proviamoci, dai. Mi fa domande troppo difficili. No, no. Il problema è chiederla a chi è in diretta, dai. Ci, allora, ci, secondo so. voi che siete in diretta, sì. qual è la domanda che fanno gli anziani? È la prima cosa che, che, che, che chiedono i pazienti che arrivano da queste storie devastanti, diciamo, di, di disagio da anni e anni, magari. Non so, abbiamo una risposta, abbiamo delle risposte. Prova a dire quella più educata. <ride> no, perché non riesco a trovare qualcuno che mi aiuta? Sì, questo è poi l'altro passaggio. Il, il problema, la prima cosa che chiedono è quella di essere creduti. Ah, eh sì. Però se ci ragiona, ci ragioniamo insieme, ci ragiona anche chi ci sta ascoltando, ci ascolterà indifferita o non so che cosa. Lei capisce che è una premessa fondamentale. Eh sì, perché se il dolore non è visibile e eh, non si è Bravissima, creduti... il dolore è il non è visibile, il paziente non è creduto o ha la sensazione di non essere creduto, lei capisce che tutta la sequela di approcci è devastante e viene meno. Quindi a me questa roba, mi ha, mi ha, questa, questo diciamo, sentimento, questa, questa necessità, di dire la verità, quando lo... Lo, lo, lo, lo, la sentì la prima volta proprio espressa chiaramente. Eh, eh, mi è molto colpito anche umanamente. Eh. Beh, vabbè, faccio il medico. Vabbè, qui adesso sono, sono in camice, però voglio dire: se si è persone, no? Che sono persone che fanno di me, che cercano di aiutare altre persone, bene o male. A volte magari in eh, media, no. ma, cioè, ma siamo delle persone, ma siamo mica dei chissà dei, dei mostri, no? Sia in positivo che in negativo. Però mi ha molto colpito. E poi ragioni, no? Perché sì, effettivamente se parlo a sistema, non de delle singole esperienze, io sto parlando a sistema, no? È sì. chiaro che se, se non credi in quelle condizioni, è chiaro che capisci, se, la, se tu non parti dalla premessa di, di, di chiedere a, a, a quel bisogno del paziente, è chiaro che tutte le risposte o tutte le sequenze che vantiamo di fare o non fare rischiano di diventare fa fallimentari, capisci? Sì. Quella è la premessa. Quindi eh, in, in, in tanti pazienti c'è la consapevolezza della complessità, no? E semplicemente chiedono di essere creduti, di essere aiutati. E allora già questa premessa, diciamo, simmetrica tra domanda e sistema che è, Già questa, secondo me, anche se è molto forte, anche lì non è tradizionale, in un'epoca in cui è tutto veloce, tutto smart, tutto rapido, tutto pronto, tutto, tutto bello, eh, è una buona premessa per fare un buon patto terapeutico, per poter effettivamente aiutare, aiutare, aiutare i malati, capisce? Questo è un, un aspetto... Mi ha molto colpito questa quando la, in questa assise si faceva diciamo, un'iniziazione della Carta dei Diritti. No? Ma l'hanno pubblicata poi? Sì, sì, è in Comunità Europea, sì. Senta sì, ah. presentata in Comunità Europea. Le pazienti over 65 anni, anche se adesso ormai l'età su 65 anni sa che viene un po' spostata sul cosiddetto anziano, oltre 75 anni. Però, però dà anche la dimensione non so, del disagio. Sì, sì, sì, è vero e anche della perché un soggetto che va, come dicevo prima, a volte magari anche spendendo dei propri soldi o del sistema sanitario, si fa fare qualsiasi cosa, ma, no, ma non è una buona ragione, capisce? Cioè la spesso, anche per questo io dico a volte, tra virgolette, sgrido i parenti, no? le persone che ci sono, che accompagnano Guido, perché a volte invece di, di riportare alla condizione di difficoltà o di complessità eh, non fanno altro che amplificare queste ricerche miracolistiche o aspettative miracolistiche. Capisci? Questa è la premessa sistema, no? Eh, da lì non è tutto negativo ovviamente, c'è tutta una serie di, di situazioni, di trattamenti e di approcci che sicuramente eh, si possono fare. E, un altro aspetto, le dicevo prima, è tutte le forme non so si parlava de, del nesso tra acuto e cronico sì. di patologie di situazioni riguardano tutte le fasce di, di età Sì, potenzialmente riguardano tutte le forme di, di, di patologie non c'è un nesso eh, tutte le forme di dolore acuto possono diventare croniche la maggior parte delle forme di dolore acuto se non trattate in modo adeguato diventano croniche Accidenti. perché diventano croniche perché i meccanismi di amplificazione si formano in fase acuta quindi se non lo riconosci tempestivamente e fai una diagnosi algologica anche questo è un argomento nuovo che introduco rischi di essere fallimentare nel senso che la logica è io ho male uh -huh. tratto con tanto farmaco È molta grezza se ci pensano ho tanto male ci butto dentro, utilizzo, scusate colleghi, il medico mi sente, anche un linguaggio poco scientifico, però. No, molto cioè, social, è un linguaggio molto sociale. Eh, sì, però diciamo. Perché, sì, perché non so se qualcun che mi conosce meglio. magari mi, mi, mi, mi lancerà, non so che cosa, però, come dire, ho tanto dolore. Utilizzo tanto farmaco, mi aspetto un risultato, capisce proprio? Quantità ah, ho tanto fame, mangio tanta pasta. O non ah, so io che sono così, eh. ho un dolore, mi imbottisco di qualcosa. Ecco invece la, il messaggio che voglio, o il dubbio che voglio insinuare in, in tutti è questo: che non funziona così, infatti, spiega tutti i fallimenti che ci sono, no? Funziona che è sul meccanismo e tu dici sì, ho tanto male, ma perché hai tanto male? Cioè capito la domanda qual è? Qual è la componente che persiste in quel fenomeno di dolore? Quindi vuol dire non trattare in quantità, ma trattare secondo meccanismo. Mm. Mi, mi, faccio un esempio, o, provo, eh, lo, lo, mi viene adesso come metafora, non so l'efficacia, giuro, non l'ho mai fatto, però ho tanto fame... Mm -hmm. Eh, mangio tanta pasta tanto carne mi faccio un tiramisù non so che cosa invece in questo esattamente dice ma lo puoi fare anche se tanto fa", tanta ma fame no, magari se sei diabetico non puoi mangiare tiramisù non puoi mangiare questo sto facendo questa metafora e qui la stessa cosa ho tanto dolore non è detto che un certo tipo di farmaci o tutti i tipi di farmaci cioè, siano adatti a quella condizione, non so, l'ho la... improvvisata. Eh, come... L'ho capita, quindi se eh? l'ho capita io l'hanno capita anche. No, ho che... capito, quindi vuol dire che è, è vero fuori. che il paziente X ha tanto male, ma la logica è di, di ipotizzare qual è il meccanismo. Spesso con esami strumentali negativi che non ti aiutano, quindi è la clinica che aiuta a capire. Il famoso fuoco di Sant'Antonio, anche qui per, per, per, per, per diciamo, essere molto, sem, molto semplici, no? tu puoi fare tutti gli esami del mondo eh? e paziente non troverai mai nulla che ti dica E aiuta. come si riconosce? È la clinica, è la storia, è la clinica, è la clinica, la, proprio la semiottica, la semiottica, lo studio con le mani e con pochissimi attrezzi, molto operato che non costano nulla o poco, che ti aiuta a fare una diagnosi. E, e anche, anche questo, se ci pensa, è, è controcorrente. No? Eh. Noi pensiamo nella medicina iperspecialistica, iper tutto, in realtà ritorni, come dire, guardi al futuro, ma in realtà torna, è eh, tutto torna. Cioè tu guardi al futuro, ma riporti il passato, cioè che il passato era l'esame obiettivo del paziente e, e, e la visita. È il colloquio poi per gli altri aspetti il colloquio quindi è la visita clinica la visita medica che in assenza su queste forme è il primo passo per poter fare diagnosi una volta fatta la diagnosi e capito il contesto paziente quindi la psiche la mente tutto quello che può può, può in questo oggetto c'è perché questo oggetto non è un herpes zoster è paziente Claudio Paolo Maria è che è, capito, non, è, non è un herpes, è un paziente che ha l'herpes, anche questo lo so. Decidi qual è il percorso terapeutico più efficace e ragioni secondo eziopatogenesi, nel senso che ti do quel farmaco, que, quella combinazione di farmaci perché devo cercare di ridurle le diverse componenti. In genere, in pazienti con dolore persistente non c'è un solo farmaco, ma i pazienti vengono dati delle combination di farmaci. Si chiama proprio combination therapy. Perché combination? Perché le, le, gli aspetti del paziente X che ti chiede aiuto, che ha dolore, sono diversi. Ed essendo diversi, tu devi lavorare su diverse dimensioni del paziente. E faccio un esempio, il paziente non dorme perché ha dolore, e quindi aiuti il sonno, ha una componente cosiddetta, poi se, se vuole, parliamo anche un po' di definizioni, ha una componente neuropatica e quindi da dei farmaci più che vanno sulla neuropatia, ha una componente funzionale, lavori su questo, il paziente ha dolore solo quando cammina, eh, però quando si siede li passa completamente, anche lì è complesso, no? perché dice se io mi muovo o male, se mi siede o non mi passa, lei capisce che non c'è un farmaco che ti segue, e che ti muove in altezza. Eh sì. <ride> No, hai è, è, è, è capito la, il discorso del meccanismo? Il paziente guida la macchina, il paziente magari va su un ponteggio perché fa l'architetto, fa il muratore, eh, che è diverso da io sto in ufficio, quindi anche la cosiddetta del lavoro dice beh, se ho un effetto collaterale, se sei in ufficio, vabbè, mi addormento di fronte al limite, mi viene la sonnolenza di fronte alla, alla, alla, alla, al video, no? Al computer, ma se lo stesso mh, soggetto con la stessa condizione, per esempio, fa un lavoro diverso, guida il TIR per il trasporto, o lavoro di notte, lei capisce che ne, nella stessa sì, patologia sì. deve tener conto di questi aspetti. Sembrano, sembrano cose irrelevanti, ma sono, de, sono i dettagli che fanno la differenza. Cioè questo è proprio che ti rende totalmente, ti evita una complicanza, perché dice vengo per te per aiutarti, poi magari è all'incidente, o si fa male per altre cose quindi la prima allora il primo passo siccome sono cure che mh, vengono eh, passate dallo stato queste no sì. eh, qual è l'iter che uno, una persona col dolore acuto cioè si parte o un dolore acuto cosa fa va dal suo medico curante è la, il primo passo che deve sì. fare nella, nella, nella, nella, diciamo, in quanto dicevo, anticipavo prima del discorso normativo, no? anche tutti i colleghi, anche di medicina generale, diciamo, al sistema mh, sappiamo no? eh, dell'importanza di, di, di trattare i dolori, di fare dei diagnosi, di cercare di aiutare le persone ed evitare che i fenomeni eh, persistano, si amplificano. Quindi la, la giusta cura, nel giusto momento, è fondamentale per evitare quei fenomeni di amplificazione. In genere, cosa, qual è il percorso, diciamo, ideale? Facciamolo così l'ideale. Sì. Il, il paziente ha un problema in un'algia un di fase acuta. Il primo riferimento, a meno di situazioni, facciamo la via normale senza sorprese di patologie che, ahimè, a volte si ritrovano anche degenerative, no? Facciamo una sì. situazione eh, classica ha un problema algico in fase acuta, il primo accesso in assenza di altre situazioni è il medico di medicina generale, che sono anche lì, sono tanti professionisti bravissimi. Tentativo di fare diagnosi, trattamento sintomatico, esami, non esami, spesso gli esami non servono. Facciamo sul mal di schiena, ma facciamo sempre sì. di mal di schiena, visto che... Sì. no Vai dal medico di base, bene, deve farti la lastra, chi l'ha detto, Fai, non è nemmeno necessario, perché anche noi i pazienti a volte diciamo, no, mi metto anche io come paziente, devo avere la lastra per forza, la risonanza, la pet, come se fosse la, la soluzione, o devo stare in ospedale, no? Poi, a volte, poi, non è mica l'aria dell'ospedale che ti fa guarire, capisci se no, sei se in assenza di diagnosi. Certo. Quindi, trattamento sintomatico, il problema si risolve bene, quindi va trattato di medico il problema non si risolve e comincia a pesare altri percorsi, c'è cioè, dietro quel mal di schiena, che cosa ci può essere? Devo fare una schiena, non passa o passa poco, non passa per niente, ci sono segni neurologici, allora a quel punto il percorso viene accelerato direttamente in ospedale, Inve viceversa, passa a, o passa in parte, aumento il livello di diagnosi, aumento il livello di trattamento, ho bisogno di, di, di, di accedere alla terapia del dolore perché vedo vedo che no, non riesco in qualche modo, io medico di medicina generale a, a, cioè mi sfugge qualche elemento dall'aspetto normativo, poi ci sono modelli più organizzati, regioni più organizzate, regioni magari meno diciamo, evolute su questo aspetto eh, eh, mi, so la conoscenza della rete del dolore nel mio territorio, nella mia regione e magari accedo a un primo livello che tecnicamente dalla logica degli aerei si chiamano gli spocco, no? Cioè so che fa un livello di trattamento specialistico anche se non è e mi aiuta. oppure io medico di base capisco che la dimensione è molto complessa conosco la mia offerta specialistica ospedaliera pubblica sistema sanitario regionale nazionale quindi questo sottolineo che a volte siamo sempre molto critici con noi stessi con le cose ma a volte non ci si rende conto della fortuna che abbiamo in generale parlo come sistema sanitario eh, e dall'altra parte cioè, mi rendo conto della complessità perché ho fatto formazione, perché mi sono interessato perché è anche una competenza, perché è un problema di cultura e no? cioè, sì. di, di, di sensibilità e decido di mandarlo direttamente a lab, no? al centro di riferimento avanzato e un po' se ci pensa è esattamente come succede in un'ipertensione in un paziente cardiopatico no? cioè in un'ipertensione vanno tutti in pronto soccorso Cosa cioè, so fai? Mi dico di base: le misure alla pressione il perché dice: Magari la dottoressa Claudia è stressata, stai tranquilla, non hai... eh, fa un primo approccio, non è mica che automaticamente la manda in pronto soccorso. Dice: Bene, prendi questo, ho capito perché c'è un'interferenza e, e finisce lì. Magari la cura oppure viceversa dice: No, è il caso che tu debba fare un, ec un ecocardio e ti manda. È la stessa cosa. E, e, e sul dolore no cioè il medico di base è fondamentale comunque è come tecnicamente fa un triage assolutamente ha un ruolo chiave ha un ruolo chiave ha un ruolo, ha un ruolo chiave spesso anche la medicina territoriale viene un po' bistrattata ma eh sì. non è così è, è, è fondamentale perché è, è lui che decide può incidere pesantemente nella velocità di arrivo sì. Cioè il fatto di selezionare, no? triage è un terminone, ma vuol dire semplicemente selezionare e decidere qual è il percorso giusto in base a quel bisogno. Poi chiaramente il percorso individuato può anche cambiare perché ti rendi conto che magari tu avevi un'idea e la situazione è degenerata. Quindi in questa logica la prima figura è il medico di base, in base alla, propria, alla diagnosi, ai dubbi, alle situazioni decide dove, dove l'invio in base a delle strutture e viceversa poi succede il contrario no dal centro hai la risposta diciamo della cura del piano terapeutico degli accorgimenti della terapia da fare viceversa per dare continuità, per dare continuità territoriale ecco e, e questa è la diciamo, questo è il disegno questa è la logica che funziona eh, c'è un aspetto che è la conoscenza da parte di tutti, la cultura, la cultura perché voglio dire, anche certi discorsi che io li stia facendo qualche anno fa in università, nessuno te li ne insegnava, capito? Eh. Cioè, ci sono delle culture ultra specialistiche, ci sono delle culture di base, la consapevolezza è che la cura del dolore la, la devi fare non perché è un diritto. Noi viviamo sempre che devi avere i carabinieri addosso per fare le cose, no? cioè il buon sono dovuti al fatto che qualcuno ti fa la multa o, o ti mettono dentro. No? Il problema è che tu la devi fare perché è giusto che lo faccia, cioè curare le dolore è una buona pratica medica. Sì. Quando io mi confronto, anche questo, no? perché poi c'è sempre un po' di orgoglio italiano, con gli altri colleghi internazionali no? e ogni tanto provi a vantare la questione della legge, anche io non lo faccio mai, perché la risposta è: sa quale ci dicono gli altri, cioè, no. ma noi lo facciamo già senza legge. Cioè, ah. non, ho, non, non, non ho bisogno. Eh. A volte ti dico non lo faccio più, eh, perché a volte provi fai? Magari fa un po' di come dice, sciovinismo, no? Ci sta anche quello, diciamo, ma noi, E quello ti rispondi, diciamo, Sì, ma noi noi lo, facciamo, male, lo facciamo, ed è, ed è vero, ed è vero, ah, e anche. Anche, anche se lì provi a negarlo, ed è vero, lo, lo, diciamo, lo facciamo proprio per cultura, per conoscenza, per sensibilità. Quindi è per dire, non, ha, cioè non è la norma. Come dire, abbiamo una normativa che ci aiuta, però cioè, non è la normativa che risolve in sé il problema. Come dire, delinea... No, no, infatti, la sensibilità da... del paziente... Delinea... Del... La normativa del... ti agevola perché de... delinea il campo di gioco. Mm. Delinea che è un diritto, cioè che delinea, dice alle strutture che hanno in carico la salute del... dei cittadini. Attenzione, guardate che quello lì vale quanto gli altri. È chiaro? Però, siccome l'avete la, la, visto, ha sentito, penso... La dimensione è molto complessa, no? non, sì. non, non è la formula magica, cioè non vedo, metto la cataratta e quindi è la retina. Mm. Ho una gamba rotta ed è una protesi d'anca. Qui la, la, la richiesta e la necessità di risposta è molto più articolata e, e spesso sfugge, no? non, non crei un solo indicatore che dica quello che ci stiamo facendo. In questo ci vuole, come dire, ci, dobbiamo essere tutti insieme, cioè ci devono essere molte sensibilità. I professionisti sì. competenti, la competenza ce l'hai se si studia, eh? anche questo a volte alcuni si arrabbiano, eh? Dico, se uno non studia non le sa le cose, cioè, anche se ha 60 anni, 70, o è sempre fatto in un modo, come fa a sapere le conoscenze? Devi studiare. Ah no, ma qui si, ci si forma continuamente. Sì, ma a volte sai, quando dice un professionista che ha un suo E, eh, dice guarda che devi studiare, che non sai un H di quella questione, detto tu tra colleghi, no. No, uno dice no, ma se non studi non la sai. Ah sì. No? Sì, sì. Mi quindi consapevolezza dei consapevolezza di, di aggiornarsi consapevolezza del sistema e consapevolezza dei de, de, de malati dei de, de cittadini no? e questo aiuta a cercare di, fer, di erogare le migliori cure possibili a volte con guarigione completa delle sindrome de a volte un po' meno no? rispetto, però questo è il fatto cioè chi, dice, chi dicesse o afferma il contrario Sappiate che non è così, sta raccontando a fesseria, vista il sistema sociale. È così, anche se è poco scientifico, sono stupida. Prendo eh, le due domande. Non è così. Se partiamo da quella complessità, tutto il resto, parli... Come dire, tutto il resto poi parliamo. Prendo le due eh, domande. Cosa le... Sì, vada. Allora, eh, la prima era, eh, mi riferisco al dolore di malati terminali. La terapia del dolore riesce ad aiutare per pietà il trapasso? Ma non è che il trapasso, la terapia del dolore e la medicina cura anche in quella fase la vita del paziente, non cura il trapasso. Il trapasso mi è un po' troppo negativo. Cerca di garantire la migliore vita possibile anche a quei pazienti. Cioè, il fatto che sia terminale non vuol dire che ti giri dall'altra parte. È un concetto questo importante. Eh? C'è cioè, la terapia del dolore, anche meccanismi di sedazione, che non è eutanasia, eh. Eh, sedazione nel ridurre magari la sofferenza del malato in quella fase lì E cura di vita non è cura di morte cioè questo è un passaggio che a volte vedo sfugge eh, più è, perché è più quella è cura di vita cioè se io, eh, io curo un malato in quelle condizioni lo curo per vita non lo curo per morire perché finché la, in... la, la, linea, la linea sottile è che il fatto che il paziente vada poi a mortalità o vada ad ex diciamo definito atteso eh, quello è un altro, altro discorso, ma io cerco di, di curarlo per, mi, per garantire la migliore qualità di vita possibile anche in quelle condizioni, quindi non è il trapasso, qui nessuno trapassa nessuno, cioè nel senso che favorisce o meno, cerca di garantire la migliore vita possibile anche di fronte a patologie degenerative in fase avanzata in cui vedi le funzioni biologiche di, di coscienza del malato via via via spegnersi. Ma tu lo segui in quell'azione lì, cercando a sua volta con i farmaci di non amplificare gli effetti della degenerazione, ahimè, della patologia. Cioè non, non è, Io invertirei: <ride> curi la vita del malato, capito? Cioè, tu curi anche quelle condizioni che sono iperestreme, ma vive Dio, dico io, eh. non è quelle cose che favoriscono o non favoriscono, assolutamente no. Sì, forse l'alternativa appunto è l'eutanasia. No, ma lì ci muoviamo, no, ma perché? Ma lì è un po' diventa un campo molto... Io dico, curiamo, e cerchiamo di curare tutti i malati nel disagio nel migliore modo possibile. Mm, come è così non... Cioè, allora anche l'altra Non c'entra domanda... niente, perché dottoressa capisce, non c'entra niente. Cioè tu curi anche in quella avanzata, poi altre cose diciamo involontarie da situazioni normative, ma non mi interessa. Io, da medico, cerco di curare al meglio quel malato in tutte le condizioni, sia che per fortuna, che sia povero, che sia ricco, che sia bianco, che sia nero, che abbia una patologia importante, che abbia patologie che non vedo. È garantito dalla nostra costituzione, teniamocela stretta, anche qui non, non, non ci si rende conto. No, no, io Poi comportamenti, idee, situazioni: vabbè, ognuno può rispondere delle proprie azioni, però un medico cura in tutti i contesti, non decide lui cosa. Che cosa. Vabbè, io la prenoto in una mia situazione estrema futura. Io vengo no, da voi, no. <ride> è già prenotato. Eh? L'altra domanda è. Come si può aiutare un paziente con dolori causati da una malattia rara che non ha farmaci, se non, eh, se non qualche rilassante e della fisioterapia? E anche lì, eh, sulle malattie rare, che in genere hanno sempre aspetti, sono malattie, ahimè, spesso del, del campo, degli aspetti neurologici, no? in genere sono le, le aree sempre, quasi sempre neurologica, che riguarda a volte anche... Eh, diciamo persone in età bambini, insomma, in età infantile, eh, in età adolescenziale. E, e anche lì la risposta è sempre come prima, cioè in base al meccanismo, in base alla, a, al contesto paziente, che quel danno neurologico, presumo eh, dalla, dalla domanda, o limiti provoca in quel soggetto, anche mm. a livello di coscienza di consapevolezza, no? perché alcuni hanno anche forme di di alterazione della, della coscienza. Il contesto, il paziente autonomo non è autonomo, riesce a deglutire, non riesce a deglutire, perché ci sono tutti questi aspetti, no? Sì. Eh, in base a quello decidi, no, Qual è, diciamo, il piano terapeutico che più è adatto, come dire, il vestito più adatto terapeutico in questo oggetto e decidi se con farmaci, con tecniche di rilassamento, con tecnologia... Poi, poi, poi, poi, poi, poi aiutarli, capisci? Cioè è, è molto contesto paziente, contesto situazione. E no? questo è comunque sempre l'iter che dicevamo prima, è eh sì, sempre di base che eh... le faccio un esempio no? che, che, che, che è molto noto. C'è eh, so, un problema, persone molto giovani, classico incidente in moto, anche persone giovanissime, 20 anni, sanissime, escono in moto magari per andare in università o non so che cosa, incidente, trauma midollare, il paziente rimane paralizzato, no? O cade da cavallo, o in piscina che si fa un danno cervicale. Per esempio, uno de, un, superata la fase critica, no? Di, di, di sopravvivenza, di, di, di, di, di tutte le cure, diciamo, di neurochirurgia e di unità riabil, neuroriabilitative in essere, diciamo, nella fase 2, il primo problema qual è? Sì, il paziente diciamo, è sopravvissuto, è venuto, si è gestita la situazione critica, ha delle, delle contra, ha delle grosse contrazioni, gli spasmi dovuti alla rigidità muscolare degli arti, che impediscono la riabilitazione, no? Perché il paziente è completamente contratto o ha le contrazioni su, sulle gambe, quindi no, non riesce, no? non riesce a stare sulla sedia a rotella, non si riesce a fare la riabilitazione. Io introduco un elemento, no? Quindi il paziente è quello di 20 anni che è appena uscito dall'università, magari due mesi dopo si trova, o tre mesi dopo, passato tutto l'itere, si trova in quelle condizioni in cui il suo programma massimo di qualità di vita è quello di cercare di favorire la, la, la, la, la riabilitazione, quindi ridurre l'odore e favorire la riabilitazione. Il dolore è dovuto a, a, agli, spalmi del, agli spalmi della muscolatura degli arti inferiori che impediscono qualsiasi processo di riabilitazione e, e rendono complesso anche la seduta sulla sede rotella, perché il paziente tende a contrarsi, no? a sì, chiudersi completamente. Visto che diciamo, vi accennava un po' di tecnologia, e il modo migliore, l'unico modo quando è indicato per poter aiutare il paziente, di tutti i farmaci quasi sempre per bocca, diciamo per via tradizionale, sono, sono fallimentari, l'unico modo per poter aiutare questi, questi soggetti, se indicato ovviamente, se il paziente lo vuole fare, perché c'è sempre la volontà che è la prima, è quello di impiantare una pompa midollare cos'è la pompa midollare cioè mettere un catetere che somministra alimentato da un sistema meccanico che somministra in automatico dei farmaci direttamente nel midollo spinale nel liquor per cercare di ridurre la contrazione ah. capito le facevo questo esempio che vista la domanda in cui è, è, è molto come dire tu decidi qual è la strategia eh, non è un, una scala e ci vado piano piano. Quando, quando diciamo il contesto lo consente, vai piano piano perché segui via. Ma a volte devi avere degli accelerati in cui la via piano piano, la via tradizionale, mettiamo, diventa, non funziona, non serve a niente. O, oppure, oppure aumentando i dosaggi ha effetti collaterali. Quindi tu, un, un paziente, ahimè, sfortunato in quella situazione, si, per poterlo aiutare due mesi o tre mesi dopo devi passare direttamente ad altissima tecnologia a scopo antagico che diventa una tecnologia attenzione non solo per il dolore ma è una, ma è una, una terapia del dolore anche funzionale questa è un'altra cosa che spesso sfugge a molti associamo il dolore sempre come un sintomo fino a sé e, e, e i più ignorano che spesso la terapia del dolore è funzionale nel senso che ti consenti anche di riabilitare e funzionano le tue attività vitali quindi se e non ci sono complicanze o situazioni e, e va, va diciamo come deve andare quel paziente grazie a quel sistema non ha più le contrazioni o le contrazioni sono più controllate e riesce a fare qualità di vita eh? il danno midonale c'è lui sarà sempre candidato ahimè a, a, a, a vivere su una sedia a rotelle però, però non ha le contrazioni o ce n'ha di meno e riesce a fare un programma riabilitativo questa si chiama qualità di vita e siamo partiti dalla terapia del dolore ed era il paziente magari di 20 anni che tre mesi prima aveva ben altri sogni e, e per curarlo, per aiutarlo. Quindi lo curo sulla contrazione, sul dolore, ma la mia azione è funzionale. Questo per dire che contesto, contesto paziente, no? come dire, tu hai delle carte o delle frecce che utilizzi in base ha bisogno, c'è cioè, pazienti che hanno malo forte gli fai direttamente la morfina, no, non è che dici vado faccio 10 auli se ti rendi conto dice d'amblè ah, vai sì. sotto farmici morfinici. Uh -huh. cioè, la logica è spesso del graduale, no? Ma il graduale è quando il contesto lo permette. E eh, lo permette, se cioè uno cade, ha un incidente, non fa frattura gli fai direttamente morfina, non gli fai mica l'Auling o oh, il paracetamolo che quello gli... neanche lo sente, cioè. Sì, cioè sì. capito? È, è tutto graduato. Io non capisco, anche qui questo è un limite, credo, ovviamente anche di culturale, di comunicazione. Su, su tante altre patologie, l'approccio è sempre algoritmo in base all'intensità, no? Cioè, tu tratti in base alla gravità della situazione. E su questo aspetto del dolore c'è sempre quasi l'idea che, eh, cioè, tu devi fare piano piano, devi fare, capisce, vuol dire, sì, sì, sì. se un paziente ha un infarto, lo tratti da infarto cioè Non è che fai piano piano, allora, a volte non capisco come nei luoghi comuni l'aspetto del dolore viene sempre vissuto da tutti, no? Come se sempre devi aspettare, devi vedere un'altra roba, eh, lo tratti secondo i bisogni e, e soprattutto secondo le condizioni del paziente. Perché, spesso volevo segnalare l'altro aspetto: spesso noi vediamo pazienti che hanno dolore persistente. A me non piace dire cronico. Mm. Eh, non mi piace dire cronico a parte che insomma è scorretto perché dire dolore, a, dolore acuto persistente dolore persistente perché nei luoghi comuni lei è un'esperta un visto che fa questo mestiere di comunicazione sì. dire cronico italiano dà l'idea di un binario morto con tutto rispetto per i binari morti sì. ok e invece io sto dicendo tutt'altra roba no quindi anche gli anglosassoni, che siccome noi copiamo tutto un pochino, importiamo dalla, dalla cultura anglosassone, anche continuano più, sempre di più a utilizzare il persistente, cioè dolore persistente, dolore che dura, no? Cioè dolore che dura cercando di abblare, diciamo, la parola croniche, croniche che dà l'idea in tutti, come dire, or... ma lei ci pensi, cara Claudia, lei da oggi, visto che sono passati cinque mesi e non ci ho capito niente, penso che abbia un dolore cronico me lo tengo a vita Claudia, lei, lei paziente Claudia torna a casa e dice sì sono andato allo specialista sono andato qui e di là mi hanno detto che è dell'orecronica e lei dice e beh cioè capito cosa vuol dire sì, sì. <ride> che, che cambia questo vuol dire come a volte la, la tassonomia rischia di innescare dei de meccanismi un po' perversi eh, no vada pure con le domande Scusi, poi sono, sono un po' le domande erano queste quindi. due Ok, eh, le volevo dire poi, volevo aggiungere se può interessare un, un, altro, un altro aspetto. Diciamo le, le patologie che, che, che, che, in cui è frequente il rischio di amplificazione, quindi di cronicizzazione, sono molte, sono, sono tantissime. Tendenzialmente, ecco questo aspetto un po' semplice, ma da definire, eh, Diciamo, i dolori c'è cioè, dolore acuto e dolore cronico. Abbiamo visto che tra acuto e cronico cioè, sono molto vicini, no? Sono molto più vicini, molto più legati di che uno... Non è legato alla variabile temporale. Sì, sì. La fisiologia non lavora solo col tempo, capisce? Mm -hmm. Quello è una questione temporale. Diciamo, vengono divisi in, in, in tre forme almeno. Utilizzo un'espressione, ma non è difficile, provo a, a tradurla... Eh? Il cosiddetto, una volta definito, cioè come si definisce il dolore acuto e cronico legato alla variabile? E secondo i meccanismi, perché ah. acuto e cronico è una variabile temporale, siamo d'accordo. Sì. E abbiamo visto che il cronico in realtà si forma in fase acuta. E secondo i meccanismi come si definisce il dolore? Il dolore si definisce, sembra una parola forte, ma ve la, ve la spiego. Dolore nocicettivo, cioè il dolore è per esempio un mal di schiena, un trauma, un discorso viscerale, quindi il discorso nocicettivo. Mm. Dolore neuropatico, cioè quelle forme di dolore in cui c'è un danno di conduzione sulle fibre nervose, non c'è stato tempo o modo di parlarne finora. Quindi vuol dire che c'è un danno evidente di conduzione sulle fibre nervose. Sì. Quindi lui continua, cioè l'organismo vuol dire che va continua a scaricare, se cioè dice tecnicamente impulsi, vede alert, risponde di, anche se il paziente è guarito. Mm. Esempio che dicevamo prima della neuropatia sul fenomeno di amplificazione. O l'arto fantasma, pensi per estremo, no? Cioè il paziente non ha l'arto, magari l'altro infettore che ha portato, ma ti indica l'alluce, ti dice che gli fa male l'alluce, che non c'è, te lo indica, ma non, non ce l'ha. No? Sì. Questo è per dire le forme. E poi il concetto che volevo introdurre come definizione è il dolore malattia. Quindi, il dolore campanello d'allarme, dolore che diventa cronico, definizione zoopatogenetica, cioè secondo la causa, per non utilizzare espressioni troppo mediche quindi nocicettivo che è quella lì, neuropatico, intuitivo, ma deve esserci un danno. E poi il dolore e malattia vuol dire che il perdurare di quel sintomo che non è guarito ha provocato dei condizionamenti nel soggetto sulla percezione in cui da una causa iniziale il dolore è diventato un'altra cosa, condizionando gli aspetti di qualità e di percezione dei soggetti. Quindi vuol dire che il dolore è diventata malattia. Quindi quel paziente è malato di dolore. Aiuto. Che non che vuol dire che tutti quelli grandi. Ha capito che passaggio abbiamo fatto? Acuto, cronico, definizione e poi ci sono quelle forme in cui l'elaborazione e non sono i pazienti che hanno alterazioni cognitive Ho visto non sono matti, ecco, eh, dire in termini espressivi, eh. sì. Cioè, non è che perché vuol dire proprio che, eh, mi scuseranno qui i pazienti, ma utilizzo un linguaggio molto semplice, eh, rischiamo magari a volte di sembrare non rispettoso. Però vuol dire che quelli, quella persistenza in quel soggetto, in quella sensibilità, ha provocato de dei cambiamenti strutturali della percezione. E in questo riprendo la definizione, vuol dire che in questo oggetto dei meccanismi di sensibilità, di emotività, di condizioni hanno creato dei meccanismi di amplificazione, di conduzione, tale quale da un meccanismo, tra virgolette, fisiologico di risposta è diventato un meccanismo aberrante. Perché le dico questo? Perché spesso i pazienti malati di dolore o con forme persistenti, oltre ad avere la richiesta di aiuto del dolore, quindi che stanno male. Hanno altri quadri comuni, sono sempre per esempio, accompagnati da ansia, uh -huh. depressione e insonnia. E c'è un meccanismo anche di genere, perché due su tre sono di sesso femminile. Okay? Quindi vuol dire che in questo fenomeno tra ansia e depressione, ritorna alla nostra definizione, esperienza sensoriale emotiva spiacevole, un unita a un danno più o meno tissutale, organico, più o meno evidente. Vuol dire che per scombinati, per variati motivi, il meccanismo anche emotivo, depressivo, eh, ha creato dei fenomeni insieme al biologico di amplificazione. Le, le, le lascio diciamo con una considerazione. Uno dice il paziente che ha dolore continuo chiaramente va in depressione. Eh, ti viene naturale, no? Dice non guarisce, non guarisce, quindi io combino che la depressione in qualche modo è un effetto. E invece magari è la causa. No, attenzione, quindi. Poi dico, no ma guarda caso, tutti la buona parte dei pazienti che, che, che mi riferiscono sono de depressi. Allora, anche questo concetto causa-effetto viene, viene, viene un po' messo in discussione, ma vuoi vedere che, che quel fenomeno di, di persistenza e dolore è stato amplificato anche dal fatto che, in qualche modo, quella forma di emotivamente diciamo di, di, di disagio, il dolore, non ha fatto altro che svratentizzarla, vuol dire scoperchiarla tecnicamente, e in realtà i due combinati viaggiano insieme. Poi la mente, la mente sulla via di percezione del dolore può condizionare l'emotività, la percezione biologica? Sì. Questo è, è dimostrato, c'è cioè, qualcuno che ha avuto anche i nobili per la medicina su questo. Nel meccanismo, cioè il cervello, il ricordo, riesce a, a, a, a, a modulare, e interferire sui meccanismi di conduzione? Assolutamente sì. Quindi vuol dire che, che torniamo alla definizione, è un, combinato, sì. un, è un combinato di situazioni che poi fanno... In una buona parte di situazioni si guarisce tranquillamente, ogni cosa diventa dolore acuto o malattia, dolore che poi cessa. Altri assumono questa devianza, questa aberranza, e diventano un'altra cosa. E la depressione, l'emotività, il danno biologico, è tutto insieme. Ma tutti insieme lavorano in modo perverso ad amplificare il fenomeno. Lei capisce quando arriva un soggetto così composito, mi alla mia, cioè, L'aspettativa miracolistica non, non, non, non, ha, non ha senso, cioè né mh, un, un approccio miracolistico. Diverso è dire, cara signora o caro signor X, la situazione è questa, possiamo fare questo percorso? Mm -hmm. Queste sono le situazioni ed ecco perché ritorno al concetto che dicevo prima di risorse del malato, perché in, in un contesto del genere, poi spesso sono anche pazienti molto giovani, intendo molto giovani magari se parliamo di, di persone di sesso femminile c'è proprio un, uno stereotipo che è legato, no? chiudo gli occhi e le, le dico un po' il tipo di paziente che va, va sui 45-50 anni, che in, quella, in questo c'è tutto un discorso un po' complesso anche neuroendocrino, no? ormonali, in fase di premenopausa o appena pausa, in cui guarda caso si innescono, si amplificano con certi fenomeni, quindi c'è tutto poi un mondo, quello sì è molto più complesso di spiegare, di, di endorfine che si autoalimentano sulla, sulla percezione del dolore il dolore poi l'altra domanda che verrebbe si misura eh, si misura si misura in quella parte diciamo soggettiva biologica di acuto sai il famoso 0 10 da 0 a 10 però anche, anche quello lì è, è, è un sistema molto soggettivo di risposta però non ne abbiamo tanti strumenti, non, ha, non abbiamo termometri che misurano, non visto che tanto va di moda adesso per altri problemi, giustamente la misurazione della temperatura, qui non abbiamo la misurazione del dolore. Quindi hai una, una logica molto monodimensionale, che ti dico oh, che dolore ha, ma, ma tu mi dici solo l'intensità del dolore, no? il paziente mi dice solo l'intensità. di Tutte quelle altre componenti che abbiamo detto, no? non è in grado di discernere. Sì. Però quantomeno è uno strumento, tanto è vero che è obbligatorio, eh lo sa anche sulle cartelle cliniche, nei sistemi di accreditamento è obbligatorio, oltre che il trattamento ovviamente la misura, perché con tutti i limiti, se non la misuri, con quali criteri decidi di trattare. Sì, no? sì, sì. sì, Questo, su questa tematica, poi cosa fare? Cosa fare? Sicuramente anche questi incontri, credo piccolo contributo su, su, su cambiamenti, sicuramente a, aiuta. Ehi, cosa deve fare il malato? Secondo me non deve cercare scappatoie, cercare di stimolare i servizi che ci sono. E, e, sapendo che ci sono um, come dei servizi oregati, cercare di trovare delle risposte. Eh sì, secondo me l'importante è proprio sapere... Hai capito? Cioè sapere che c'è questa consapevolezza, sì. pretendere, pretendere, chiedo scusa, pretendere come dire uh, il... Il trattamento, no? cercare di trovare delle risposte, no, se non fermarsi in caso di, cioè, ma io sto male, non riesco a trovare la risposta. Però anche lì, utilizzare la testa, no? sapere che quella situazione ti può provocare magari un fatto di esasperazione e perdi di lucidità, di lucidità, magari ti sottoponi o fai delle cose abbastanza strambe diciamo, non appropriate per essere più da, da professionista, capito? E, e, e la chiudo lì, e non aggiungo altro. Anche perché vuol dire in tutte le realtà italiane ci sono delle strutture più o meno organizzate che cercano di dare risposte, però è chiaro che se ti affida alle strutture organizzate ti aiutano, oppure in difficoltà ti dice guarda non, non ce la faccio, so che in quel posto fanno questo, proviamo a fare così. E questo è un po' il suo mestiere, comunicare, comunicare, comunicare e informare. Ecco. Sì, sì, sembra sì. poco, cioè sembra facile, ma poi i cambiamenti della stasera sono difficili. Eh. Sono difficili, infatti beh, il mio canale è fatto proprio per dar voce a degli argomenti importanti di cui si dovrebbe parlare di più. Per questo io ci ho tenuto particolarmente a, a trattare questo argomento con lei e se ne avesse voglia, se poi ci sono altre domande, curiosità, così il mio canale è sempre aperto. Ok, grazie <ride> Spero di aver aiutato a dare un piccolo contributo, ecco. Ma sì, anche perché io cosa faccio? Lascio sempre tutto online, lo indicizzo, quindi sicuramente chi non l'ha guardato in diretta eh, lo può guardare poi successivamente, riguardarselo, condividerlo e così, insomma, la comunicazione. Io credo che di informazioni lei ne abbia date tantissime, utilissime, davvero. Mm. Ha detto tante cose che io non conoscevo, quindi... E credo che anche tanti che magari ci hanno seguito non le conoscevano e sia importante invece. La ringrazio tanto. Grazie a lei. Ringrazio chi ci ha seguito e chi condividerà anche la diretta e ci aiuterà a, a divulgare un po' di informazione. Ringrazio gli, lo sponsor Umani Igienizzanti e di Radio DJ che lui ecco è una web radio che ci aiuta a divulgare eh, queste, questi video grazie Bene. mille buona giornata arrivederci